Come detto in precedenza, eccoci arrivati ad un video di approfondimenti sui permessi della SIAE per feste private. Avevo già trattato l'argomento in passato, e ti rimando alla scheda qui sopra, nel quale spiegavo come non sia compito del DJ fare il permesso per la festa e né tantomeno lo è del luogo che ospita la festa. Perché molto spesso, quando una location viene affittata per un evento, chi prende in consegna lo spazio deve anche occuparsi di fare il permesso perché risulta come organizzatore che è un ruolo diverso dal proprietario del luogo e del direttore dell'esecuzione cioè colui che suonerà effettivamente alla festa. Questo può generare un po' di confusione perché si costringe delle persone che sono un po' al di fuori o comunque a digiuno di questi temi ad occuparsi della questione. Di contro il proprietario del posto ci tiene e molto spesso obbliga per contratto ad adempiere agli obblighi sia e perché in caso di inadempienze altrui può essere tolto il permesso di fare eventi con musica e quindi anche il proprietario ne eh, subisce un danno considerevole e questo è il primo punto è evidente che da DJ o comunque musicista spesso sei sottoposto a spiegare questa cosa e di qui l'esigenza di fare un video tutorial completo nel quale quindi invio ad ogni interessato la procedura di registrazione in modo che possano farlo quando torna comodo e nei tempi che preferiscono. Ci sono alcuni aspetti che ho tralasciato durante il tutorial perché volevo occuparmi esclusivamente del fare il permesso nel modo più rapido possibile ma in questo caso non ho nessuna fretta, quindi posso approfondire i temi. Il permesso si ha e serve ogni volta c'è della musica, perché nel momento in cui c'è una festa privata, la musica è ciò che consente, che crea il divertimento che rende la festa tale e quindi è giusto il fatto che sia riconosciuto all'autore di il brano che fa divertire tutti, tra virgolette, o comunque crea un'atmosfera interessante, una piccola parte di diritti. Il primo problema, purtroppo, che si viene a creare è che la SIAE ha tolto le feste private dalla ripartizione. Quindi, di fatto, il permesso che te compili è molto spesso del tutto inutile, perché si va semplicemente a, ad ingrossare il monte in cassi tra i quali poi viene ripartito il tutto e però la fe essendo escluso il tuo programma musicale specifico i diritti vengono comunque assegnati in maniera progressiva indipendentemente da quello che tu scrivi e indipendentemente da quello che suoni ora sembra a onore del vero che da quando esistono programmi musicali online vengano considerati tutti però è evidente che il peso specifico di ogni programma è piuttosto insignificante se si considera che il costo investito è di 200 euro più iva e agli autori vanno a esagerare 20 euro è evidente che una percentuale è piuttosto minima e lo dico da esperienza personale essendo anch'io autore molto spesso inserisco i miei brani nelle serate che faccio e quindi lo vedo poi quello che ritorna un anno dopo è evidente che il nostro obiettivo da direttore dell'esecuzione è quello di far spendere il meno possibile il cliente, perché sappiamo bene che i budget sono limitati, nessuno prende 1000-1500 euro per un evento e quindi può aver senso spendere 400 euro di tasse, di fatto, ma se la la bilancia pende da un'altra parte, quindi ci sono comunque le stesse 400 euro di tasse e il, il DJ musicista prende la metà, si capisce che è frustrante soprattutto per chi deve suonare ed occuparsi di queste pratiche burocratiche. Della questione musica dal vivo versus musica registrata diventa piuttosto fastidiosa, perché c'è un conflitto di attribuzione tra la società che si occupa dei diritti fonografici che pretende un surplus in più rispetto alla eh, musica suonata dal vivo dagli strumenti. Ora purtroppo la SIA è rimasta ancorata a dei dettami e delle categorie che sono appartenenti ad un passato remoto. Quindi già ora non esistono più i cd, quantomeno per chi va a suonare sono un lontano ricordo. E di contro chi suona dal vivo magari suona su base. quindi. Comunque potrebbe utilizzare un supporto. È evidente che eh, questa distinzione non sta più né in cielo né in terra. Un tempo era concepito come incentivo per fare musica dal vivo rispetto alla musica soltanto riprodotta. Però sappiamo bene che molto spesso fatta la legge e trovato l'inganno abbiamo assistito ad un proliferare di finti artisti dal vivo soltanto per risparmiare con il permesso siae. E quindi questo incentivo non serve proprio a niente, è soltanto un costo in più qualora non ci sia il musicista. Io lo dico veramente con il cuore in mano, lascio ad ognuno la libertà di scelta nel fare quello che si sente di fare. È uno dei motivi per cui ho aspettato tanto a fare questo video, perché poi magari ti espone in un certo modo, ti arriva la denuncia, perché tanto questa gente è molto brava con gli avvocati, quanto è totalmente distaccata dalla realtà però di contro mi preme fare un video il più possibile onesto perché non mi piace neanche chi commenta nel video sotto ah la ha e sono tutti ladri, non serve a niente un commento di questo tipo, non è utile, preferisco raccontare le cose come stanno raccontare quelle che sono le incongruenze alle quali assistiamo e poi ognuno trarrà le proprie Conclusioni e deciderà di agire secondo la propria coscienza. L'ho accennato in precedenza anche al cosiddetto permesso ballo perché c'è una grande diatriva in merito. Dobbiamo essere onesti nel dire che la SIAE per fortuna ha snellito molto la procedura nella creazione del permesso per feste private perché prima c'erano molte di più le domande inutili a cui era sottoposto il malcapitato. Adesso è rimasta soltanto quella e sinceramente non, non fa più grande differenza mettere ballo sì o ballo no, però la questione è una delle tante ancora irrisolte nel fare eventi in qualsiasi contesto si tratti. Ha senso chiedere a un matrimonio se c'è il ballo o meno? Ha senso chiedere a un compleanno se c'è il ballo o meno? No. però è comunque una domanda e mi auguro che nessuno abbia a redire se la risposta a questa domanda è sbagliata. In ultima analisi, un'altra delle grandi assurdità che riguarda la SIAE è la discrezionalità pressoché completa degli uffici territoriali, perché la SIAE è gestita attraverso le mandatarie ad ogni ufficio più o meno provinciale, perché poi molto spesso le aree di competenza non coincidono esattamente con la provincia, ci sono province che hanno più uffici siae ed altre che invece bisogna andare in luoghi completamente diversi e purtroppo un certo spazio viene lasciato all'interpretazione del singolo responsabile, quindi quello che ho raccontato io, che può valere per la, le province con cui ho avuto a che fare, può essere anche piuttosto diverso altrove, un piccolo esempio c'è la possibilità che in determinati tipi di eventi la SIAE continui a chiedere la percentuale o continui a chiedere il costo complessivo che viene investito, perché da un lato c'è una sorta di giustizia perché se si spende 100.000 euro per fare un matrimonio o un evento di lusso è evidente che le 200 euro più IVA di SIAE sono una percentuale infinitesima, però di contro eh, bisogna che in qualche modo l'aumento del costo per chi organizza sia anche eh, contraddistingua un aumento della ripartizione per chi rende quella festa un evento gradevole e l'oscurità con la quale si ha e continua a gestire queste pratiche rimane uno degli aspetti annosi su cui purtroppo dobbiamo continuare a confrontarci. So di aver soltanto scartato la superficie di un argomento piuttosto complesso ma mi premeva eh, inserire a corollario di un video piuttosto tecnico di eh, come si fa un permesso per una festa alcune considerazioni dal quale poter avviare un dibattito costruttivo tra chi segue il canale. Quindi se sei interessato a questi argomenti scrivi pure sotto nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.